Eh, proprio per questo motivo sarò molto più sintetico su questo secondo emendamento che di fatto prevede solo due interventi. Il primo, analogamente a quanto avvenuto già nel precedente emendamento, è un'operazione di variazione di entrata con vincoli di destinazione per registrare maggiori contributi eh, così come riportato in tabella adesso andrò a descrivere eh, che comporta una pari modifica delle previsioni di spesa parliamo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro un contributo della Regione Lazio per il progetto eh, AIPOCAD AIPO per la promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione per un'efficace governance delle politiche del lavoro e di integrazione prevede due variazioni 2017 e 2018 di 80, rispettivamente di 82.080 e di 70.080 euro la seconda parte del provvedimento ha un volume di complessivi 289.322,89 euro ed è eh, diciamo uno spostamento, una rimodulazione di fondi eh, fra stanziamenti attestati sui municipi per l'anno 2019 e in eh, diciamo, eh, trasmissione al Dipartimento di Tutela Ambientale per la predisposizione del bando di gara per l'affidamento di servizi centralizzati a cura appunto del Dipartimento di Tutela Ambientale eh, che appunto prevede questa rimodulazione relativa a stanziamenti per disinfestazioni, derattizzazione eh, dal, eh, dai centri di costo come ho detto attestati attualmente sui eh, sui municipi. Quindi, di fatto, si tratta di una rimodulazione eh, di fondi. Non avrei altro da aggiungere. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Passiamo alle dichiarazioni di voto.